Proveranno a dirti chi sei per tutta la vita. Tu, reclama il tuo spazio e dimostra chi sei davvero. Se vuoi che ti guardino diversamente, datti da fare. Se vuoi che le cose cambino, devi riuscire a cambiarle tu stessa. Perché al mondo non esistono fate madrine.